Ciao a tutti, per ringraziarvi di tutti gli auguri, i commenti, le visualizzazioni, probabilmente vedrete questo video in un giorno diverso dal mio solito lunedì, non so se sarà oggi perché dipenderà tutto dal montaggio, ma penso che lo vedrete domani, cioè quello che per me è domani. Il giorno lunedì 25, con la mia insegnante Daniela, che saluto, abbiamo deciso di riregistrare per una seconda prova tutta la nostra lezione siccome però si tratta di un'ora voi non vedrete un'ora né in questo canale né nell'altro in questo canale avrò estratto per voi parte del riscaldamento vocale quindi eh, un po' quello che vedete nelle lezioni di canto immaginate ma con qualche variante che non vi aspettate per quanto riguarda invece eh, il canto vero e proprio cioè l'esibizione vera e propria musicale con una cover dovrete andare sul mio secondo canale diciamo che vista la mia attività di studio di canto moderno mi sembrava un'idea carina per portare una sorta di nuova rubrica sul canale e se la cosa vi piacerà chiederò a daniela se avrà voglia di registrare altri esercizi questa volta però la bella notizia è che saranno sicuramente esercizi dal vivo perché dal primo giugno eh, la scuola riapre in totale ovviamente sicurezza basta ho chiacchierato troppo eh, vi lascio gli esercizi e ricordatevi di passare anche sul secondo canale che troverete in descrizione per scoprire la cover. Buon ascolto. Ok, allora facciamo il nostro riscaldamento. Eh, partiamo da un po' di vocal fry, ok? Sì. Poi la sirena proviamo a farla, come vi ho detto l'altra volta, con la M di... Mm, quindi una M a labbra eh, unite quindi proprio classica eh, pronuncia della M mm, rinofona in modo tale che abbiamo il suono ben posizionato nella, nella, nella parte alta della, quindi della maschera mm, attenzione alle labbra portarle quindi mm, mm. tipo bucca in protusione allora fatto questo facciamo un po' di parole con il trillo e quindi con la r ok allora iniziamo dal vocal fry uh, uh, più, riusciamo oh. a farlo durare un pochettino di più ok, già meglio quindi le vocali ok allora proviamo un po' a fare la sirena Però con la M, eh? con, la M no, con la N di solito ne facciamo oggi invece prova a farlo a farlo un'altra volta. Mm -hmm. Fatto questo andiamo a vocalizzare e ci facciamo tonalità minore con frammento a cinque note con la vocale anteriore I. E poi facciamo l'arpeggio dell'accordo minore con vocale E. In più ti faccio fare I pure on you. Sì. Okay. Partiamo dal frammento a 5 note minore con vocale I. Perché viene. Senti bene? Sì. Ti ricordi cosa devi fare? Leggero sorriso. Okay. <sussurre> <sussurre> <sussurre> <sussurre> <sussurre> esatto. La punta della lingua appoggiata all'interno degli incisivi inferiori in modo tale da avere uno sganciamento della mandibola morbido, ma soprattutto di non avere la lingua che ti va indietro e che quindi ti fa effetto. Mm. Ok? Mm. E. a scendere. Aspetta, eh? Qui. Ricordati. Oh. E... Ottimo. E... E... ho notato che hai fatto un po di più questo movimento se mm. lo cercassi in avanti non lo cercare mai in avanti il suono eh? perché ti porta a lavorare su un piano che non è quello corretto ok mm -hmm. Ricordati poi sempre, note alte non le cercare mai in alto, ma sono verso basso. il basso. E le note basse non le cercare mai verso il basso, ma ricordati che devi stare fermo e cercarle all'altezza del sorriso. Questa è la tua linea immaginaria, non scendere mai sotto. Ok? E il suono deve essere quindi un pochino più leggero, senza... Tanto non, non stai facendo un esercizio. Quindi non è che sei in una performance che hai bisogno di volume, poi in realtà il volume viene dal buon affondo diaframmatico. Sì. Ok? Quindi non è spingendo con la posizione la postura e la gola. Adesso facciamo l'arpeggio dell'accordo minore. Sì. Esatto. II II II II II proprio ie yeah, yeah, yeah, yeah, come se fosse un fraseggio i yeah. yeah. di andare a I ah, spell you facciamo con la I perché la I oggi ti ha creato un po' eh, di problemetti sì. col petto oh. di tosse è dato da quello perché non era un po' stata benissimo allora vediamo di fare una Sirena con la I ok Ok, questa era buona Allora Te la faccio su perché qua giù ci arrivo sì. I put a spell on you I put a spell on you I put a i put a spell on you I put a spell on you I put a spell on you Ah no, sbagliato I, I put a spell <coughs> on you Mettici anche delle pause in mezzo, eh? Sì. Ok? Ah! Era giusta? Sì Hi! No. Hi! Put spell on you. Spero che i miei gorgheggi vi siano piaciuti Vi aspetto sul secondo canale per la cover!